Formula 1 L'Ancestrol sostituisce Massa e Test in Ungheria. Sarà L'Ancestrol a sostituire Felipe Massa e Test a nella giornata di martedì. Il brasiliano della Williams è stato costretto a ritirarsi prematuramente dal GP Ungheria dopo le FP3 di sabato a causa di un problema di salute. Il team per i test di martedì e mercoledì aveva diviso il programma tra Felipe Massa e il debuttante Luca Ghiotto, ma limprevisto ha ripescato stroll dalla panchina. Vacanze anticipate per Massa, il quale ha quindi fatto ritorno a casa per recuperare al 100 in attesa di SPA fra tre settimane. Per le qualifiche e la gara l'ex F1 Paul di resta ha preso in mano il volante della vettura di massa. Il britannico si è calato nel cockpit della vettura senza alcun giro di prova e privo di esperienza sulle monopost 2017, accusando un ritardo di appena 7 decimi dal compagno Stroll. Il canadese ha tuttavia concluso la gara. A differenza di Diresta che si è ritirato nelle fasi finali del Gran Premio. La linea Williams in terra Maggiara sarà quindi la più giovane, tra il 18enne Lancestrol e il 22enne di F2 Luca Ghiotto.